Il tema di, questo, di questa conversazione, è che è anche una ricerca archeologica, perché tanto ieri che oggi siamo nel solco di questa, questo progetto archeologico, il tema appunto è la voce, ma la voce come problema filosofico. Si tratta di un problema non scontato perché, come sapete, raramente la voce è stata affrontata come problema filosofico. Però, invece, noi sappiamo che eh, gli stoici, che sono i primi che nel pensiero classico si concentrano sul problema del linguaggio, gli stoici, appunto, abbiamo delle testimonianze in cui dicevano che, de vocis nemo quam tractant, cioè i voci, la voce è il problema per eccellenza dei filosofi. E in questa testimonianza la, la connessione tra voce e linguaggio sembra andare essere, andare essere ovvia, no? invece vorrei oggi proprio problematizzare la relazione tra voce e linguaggio che da una parte sembra ovvia, ma che come vedremo non lo è affatto. Che rapporto c'è tra la voce e il linguaggio? Come sapete, il luogo in cui eh, la nostra cultura ha per eccellenza trattato il problema della, della, del linguaggio e della voce è la grammatica. E quindi noi cominceremo la nostra analisi attraverso l'esame di una categoria grammaticale, che è il vocativo. Però due parole prima sulla importanza costitutiva della grammatica nella storia della filosofia e sul nesso costitutivo che unisce grammatica e filosofia. Il fatto che la grammatica sia oggi insegnata nelle scuole primarie eh, lungi dal testimoniare un, un suo ruolo secondario, dovrebbe farmi riflettere che appunto la grammatica è quella parte della filosofia che si insegna ai bambini, perché la grammatica è una parte per eccellenza della filosofia e l'intreccio tra categorie grammaticali e categorie filosofi logico filosofiche è così stretto, come sapete, che il programma Heideggeriano di liberare la, la filosofia dalla grammatica e viceversa è di fatto inattuabile. No? E un grande linguista, Antoine Meillet, diceva giustamente che chaque siècle a la grammaire de sa philosophie ogni secolo ha la grammatica della sua filosofia. Io credo che però si potrebbe invertire questa affermazione, e ogni secolo ha la filosofia della sua grammatica. Questo è così vero che i, noi sappiamo che i grammatici antichi, per esempio due grammatici importantissimi, Apollonio, Discolo e Prisciano, eh, la terminologia grammaticale è una ripresa della terminologia logica aristotelica. Eh? Questo è così ovvio. Noi perché chiamiamo sostantivo il nome? È eh, Perché questi grammatici avevano connesso il nome alla sostanza aristotelica, della tradizione aristotelica, in particolare la seconda usia, no? il nome corrisponde alla seconda usia dell'organo aristotelico. E, e questo vale per quasi tutte, vedremo le categorie eh, grammaticali, no? c'è un nesso sostanziale con, costitutivo con la terminologia filosofica. Ecco, Possiamo cioè dire che è attraverso la riflessione filosofica, che però è una riflessione anche eh, grammaticale, scusate, che però è anche una riflessione filosofica e i grammatici antichi dicevano che l'origine, l'invenzione della grammatica risaliva a Platone ed Aristotele, e, appunto è, è attraverso la riflessione grammaticale che qualcosa come una lingua si è costituito. Cioè l'idea che noi quando parliamo stiamo usando qualcosa che chiamiamo lingua non è affatto una, qualcosa di ovvio perché nel, nel factum eloquendi non è che un flusso di suoni eh, indistinti, il fatto che noi invece interpretiamo come una lingua quello che facciamo quando parliamo è dovuto appunto a secoli di riflessione filosofico-grammaticale che ancora non è compiuta. Eh, perché la, nostra, la riflessione sul linguaggio non è ancora, non è cessata e la trasformazione della grammatica è tuttora in corso e noi dovremo vedere che cos'è oggi una grammatica rispetto a come la concepiva Polonio Discolo, come la concepivano nel, nel XIX secolo. Eh? Ecco appunto, la lingua, ecco una, il punto da cui vorrei partire, che fosse chiaro, la lingua non è un dato, è una costruzione storica. È forse il primo e il più importante fra i dispositivi costruiti dalla cultura occidentale. Ecco, però veniamo adesso a questo a questa nostra riflessione sulla voce ma appunto cominciamo come vi dicevo con l'analisi di una categoria grammaticale il vocativo <coughs> eh, i, i teorici antichi, i grammatici antichi ma per esempio di oggi Erzio che riassume come sapete il pensiero antico sul linguaggio definisce così il vocativo il vocativo il termine qui è prosagritikon, eh? ma anche c'è cioè, l'altro termine, è ecclesis. Allora, il vocativo è quella cosa che se uno la dice, chiama. È quel pragma, quella prassi, quell'attività, quella cosa, eh? cosa nel senso di ieri, l'affare degli uomini, quella cosa che se uno la dice, chiama. Come ad esempio, o figlio glorioso di Atride, Agamennone, Ecco, il termine eh, usato qui da Diogene e da significa tanto significa chiamare, ma chiamare nei due sensi, cioè chiamare nel senso di apostrofare, rivolgere la parola, ma chiamare anche nel senso di dare un nome. Riflettete a questo doppio significato della parola chiamare. Clesis che è uno dei nomi del vocativo, la chiamata, clesis, la chiamata in greco, è tanto l'apostrofe, l'appello, che la nominazione. Ecco, questo è importante, tenete presente quindi, questo doppio significato del verbo chiamare, prosagoreo, clesis, eccetera. E anche di qui la prossimità che, i grammatici antichi notano la prossimità tra il vocativo e il nominativo, perché anche il nominativo si chiama clesis, appunto o cletica, cletica eptosis, nominativo. Questi due sensi, questa prossimità tra i significati del verbo chiamare, sono evidenti nella quella bellissima frase che è l'incipit di Moby Dick, l'incipit di Moby Dick, non so se lo ricordate, call me Ismael, chiamatemi Ismaele. Cosa vuol dire? Chiamatemi, cioè come vocativo, rivolgetevi a me come Ismaele, ma perché mi chiamo Islae, Ismaele? Eh, vedete come chiamatemi Ismaele unisce perfettamente questi due significati. <ride> Io posso chiamare qualcuno, nel senso di, rivolgere la parola perché è già stato chiamato nella lingua con un nome ecco allora una, una prima acquisizione di questa nostra inchiesta allora vi è una forma del dire, una forma del parlare il vocativo appunto che non dice semplicemente ma chiama le altre forme del discorso dicono qualcosa di qualcosa, il vocativo non dice nulla di nulla, chiama. Ecco, quindi un po' riflettiamo su questa particolare forma del dire. E voi sapete che appunto nei grammatici antichi, no, Che si riferivano al latino e al greco, chiamano casi le varie, le, le varie forme che una parola assume nel discorso. I termini grammaticali sono interessantissimi. Perché si chiamano casi? Ptosis in greco. Perché sono delle cadute. Cadute di che e da dove? E noi siamo così abituati a questa terminologia che vabbè i casi, no? da dove cadono i nomi? I grammatici antichi, poi in particolare i filosofi stoici, riflettono moltissimo su questo e, e, e dicono che nel nominativo, i, il nominativo, questa caduta chiamata anche la caduta retta, una specie di caduta privilegiata, cade dal pensiero nel nome. Gli altri casi, i casi obliqui, invece cadono dal nome nel discorso. Quindi, vedete questa duplice struttura, il nominativo cade dal pensiero nel, nel nome e le altre parti, gli altri casi, cadono dal nome nel discorso in atto. Ecco, questo capite subito che quindi... Eh, i grammatici antichi e gli, eh, anche i filosofi antichi, i eh, filosofi grammatici qui sono lo stesso, eh. Eh, distinguevano quindi il vocativo e, e in, in fondo anche il nominativo un po' a parte dagli altri casi. E il vocativo aveva per loro un uh, statuto molto speciale perché addirittura dicono ma il vocativo non è un caso come gli altri, e infatti il vocativo dove cade? Non cade nel discorso. Il vocativo ha questa particolarità, se ci riflettete, che non fa parte della struttura sintattica di una frase, ma anzi la interrompe. Il vocativo non ha nessuna marca grammaticale che lo leghi alle altre parti del discorso. Il genitivo ha una desinenza che lo lega a un nome, eccetera, eccetera. Il vocativo non è un caso perché interrompe il flusso del discorso. <coughs> E per questo i grammatici, i linguisti moderni dicono addirittura, come fa un grande linguista, che è anche il più filosofo dei linguisti francesi, Guillaume, dice il vocativo è hors langue è fuori lingua, il vocativo non sta nella lingua. Infatti dove sta il vocativo? È completamente fuori dalla struttura grammaticale. Ecco quindi un primo punto di questa nostra indagine, è come se quindi nel, nel vocativo la lingua cercasse di afferrare qualcosa che la eccede e questo qualcosa è la chiamata, sembrerebbe che la lingua, come noi la concipiamo, come un sistema di segni, come un discorso che dice qualcosa di qualcosa, nel vocativo afferra qualcosa che la eccede e che appunto Orlang, come dice... Guillaume. Quindi ancora un'altra immediata de deduzione. Eh, nel vocativo quindi emerge anche alla luce qualcosa che possiamo già anticipare come col termine voce, ma non intendendo per voce, però semplicemente un fatto sonoro, eccetera, eccetera ma questa cosa che non sta che non si sa bene dove stia nella lingua e che però emerge nel chiamare, nel vocativo appunto, come caso della voce. e Un'altra cosa che emerge, vorrei fermarmi su questo punto, che, di cui il vocativo è un po' una spia che emerge, è anche la scissione del linguaggio in due piani distinti, una no? scissione che è un definisce fin dall'inizio la concezione occidentale del linguaggio e di cui già gli antichi erano perfettamente coscienti, Platone ne parla come un dato ovvio, no? ed è la scissione nel linguaggio nel piano dei nomi, onomata, e nel piano del discorso, logos. I nomi e il discorso non sono, questo è prima dato per i grammatici antichi, non sono omogenei. No? Il, il, il linguaggio è scisso in questi due piani ed è su questa scissione che oggi cercheremo di fare i conti eh, questa scissione di cui appunto fin, fin, fin, fin dall'inizio il pensiero occidentale è cosciente nella riflessione linguistica moderna emerge con forza nell'opera di un grandissimo linguista che è Émile Benveniste. Émile Benveniste riflette su questa scissione ovvia, no? che in fondo era già teorizzata nella distinzione di Saussure tra langue e parole. No? Abbiamo da una parte un lessico, un insieme di nomi, e dall'altra un discorso in atto. Benveniste eh, riflette su questa distinzione, la approfondisce e ne fa una specie di scissione, di frattura che percorre il linguaggio umano e lo divide in due piani, fra i quali non c'è grammaticalmente, linguisticamente, alcun passaggio. Cioè il linguaggio si presenta agli occhi di un linguista, si presenta scisso in due piani, tra i quali nella struttura grammaticale non c'è alcun passaggio Benveniste chiama questa distinzione che possiamo chiamare nomi, discorso langue, parole la chiama con due termini semiotico e semantico il semiotico corrisponde al piano dei nomi un, la lingua come un sistema di nomi un sistema di segni che cos'è la lingua? un sistema di segni e poi l'altro piano invece è il semantico è il discorso in atto, quello che io sto facendo, quello che facciamo sempre. Lui fa notare come si tratta di due elementi totalmente eterogenei. Il nome non deve essere compreso, deve essere solo riconosciuto. Voi dovete sapere che albero, in italiano si dice albero, non si dice olbero, ma tutto qui, dovete solo sapere che quel segno esiste, non c'è da capire niente. Un discorso, come sapete, deve essere compreso, compreso, no? man mano che si elabora. Quindi un sistema di segni, il semiotico, e un, un discorso in atto, il semantico, e tra i due arriva a questa conclusione che per un linguista, se ci pensate, è un, un paradosso insuperabile, un assurdo, cioè, vi leggo, il mondo del segno è chiuso, dal segno alla frase non c'è transizione, né per sintagmazione né per altro, un oiato li separa. Questo significa che dal punto di vista linguistico non è possibile parlare, cioè, cioè se si intende il parlare come passare dal piano della langue, dei segni, al piano del discorso, da beh, dal punto di vista linguistico è inspiegabile sembra una, del resto è un'ovvietà, è ovvio che noi quando parliamo non è che prendiamo una serie di segni e li mettiamo insieme, no? non è così che si parla. Ecco appunto, allora, l'interessante è che il vocativo è un po' appunto, eh, interessante perché mette anche lui radicalmente in questione questa scissione, perché il vocativo, se ci pensate, non appartiene né al piano della, della, della, del discorso, né al piano della Lang, è or Lang, però anche sul piano del discorso in cui sembra essere presente, però non ha nessun valore semantico. No, è chiaro, questo subito i linguisti l'hanno detto, non appartiene alla struttura grammaticale della lingua, però non appartiene nemmeno al discorso in atto, perché benché sia presente nel discorso in atto, però nel discorso in atto non dice nulla di nulla, non è come le altre parti del discorso un elemento semantico. Cioè che significa il vocativo? L'abbiamo detto, il vocativo non dice nulla, chiama, chiama soltanto, non dice. Questo è, per capire bene questa veramente struttura paradossale del vocativo, dobbiamo anche fare un passo in là e capire che vocativo non è soltanto Carlo, Giovanni, Agamennone, cioè la chiamata di un soggetto fisico eventualmente presente. No? Normalmente pensiamo al vocativo come non dice nulla di nulla, però chiama un soggetto che deve essere in qualche modo presente. Questo certo è, uno, è il caso per così dire normale del vocativo, ma non esaurisce affatto il vocativo. C'è quest'altra struttura che i grammatici non sanno bene come chiamare e per distinguerla dal vocativo la chiamano la O lirico, eh? Che invece è un vocativo, quando Leopardi dice o speranze, speranze, ma cos'è un vocativo? non te le far finta che non sia un vocativo perché non una per... la speranza non è lì presente, o no? quando Cicerone dice o tempora, o mores, o, eh, o, o Corneille fa dire a Don Diego orage, o, o desespoir, o, o, o Rimbaud dice o saison, o chateau. Questi sono dei vocativi, ma chi è chiamato? Chi è chiamato in questi vocativi, che può raggiungere i casi estremi, come quando Rilke addirittura scrive «Oh, und die Nacht!» Qui non c'è nessuna persona che è chiamata, no? Che cosa chiama quindi il vocativo in ultimo? Il vocativo chiama il puro aver nome. Il vocativo chiama il fatto che qualcosa ha un nome, che sia Carlo ma che sia anche la speranza. Capite quindi la profondità di questa categoria? Qui vediamo un parlare che non dice nulla di nulla, che chiama, ma non solo chiama un oggetto fisico, no, chiama il puro aver nome, il fatto che qualcosa sia nominato. È chiaro questo punto? Sì, tra l'altro, adesso siete troppi, ma insomma in un seminario se uno non ha capito potete anche chiedere perché bisogna che abbiamo capito man mano che andiamo avanti. Ecco, vabbè, allora questa prima acquisizione, allora la scissione tra semiotico e semantico, il vocativo non ha posto, quindi la mette in risalto, è una specie di terzo, sta, sta tra di esse, e appunto non è chiaro a, a che cosa si riferisce. Ecco, possiamo provvisoriamente chiamare come voce questo qualcosa, però anche una ancora una volta voce qui, come abbiamo chiarito con le nostre riflessioni sull'archeologia, la voce non è una specie di elemento originario che precede la scissione del linguaggio in nome e discorso. Anche qui la voce è uno scarto fra il nome e il discorso. La, la, la voce si insidia, tra questa, la situiamo in questa non coincidenza tra semiotico e semantico tra nome, scusate, e discorso. Ecco, quindi nel vocativo appare una specie di terzo piano della lingua che non è né semiotico né semantico, né lessico né discorso, e in, qui in questo soglia che potremmo situare qualcosa come una voce, intesa in questo senso, non quindi l'elemento originario a cui non abbiamo accesso, ma come questo scarto, questa non coincidenza fra semiotico e semantico fra nome e discorso e qui veniamo un po' a parlare di Aristotele appunto perché il modo abbiamo visto la riflessione grammaticale ma poi un passo ulteriore cioè che ha determinato il modo in cui l'Occidente ha guardato al problema del discorso e del, e del rapporto in particolare tra il linguaggio e la voce è il Peri Hermeneias di eh, Aristotele. All'inizio di questo trattato, non so se lo ricordate, è un trattato importantissimo, Aristotele interpreta quello che gli uomini fanno quando parlano come un processo che implica vari elementi, eh, qualcosa che chiama ciò che è nella voce non la voce ma ciò che è nella voce, ta ente fonè, le affezioni dell'anima, le cose, e poi un quarto elemento. Vi leggo rapidamente questa frase che è importantissima, bisognerebbe starci sopra per ore. Ciò che è nella voce, ta ente fonè, non la voce, qualcosa che è nella voce, è simbolo delle affezioni dell'anima, i patemi dell'anima, le affezioni dell'anima, e ciò che è scritto, il grafomena è simbolo di ciò che è nella voce e come le lettere non sono le stesse per tutti, così nemmeno le voci. Ciò invece di cui queste, può riferirsi tanto alle voci che alle lettere, sono innanzitutto segni, cioè le affezioni dell'anima, sono le stesse per tutti e le cose di cui queste sono immagini, somiglianza, sono le stesse. un pasto su cui si potrebbe stare per, per ora, ma intanto fissiamo un punto, cioè Aristotele, come vi ho detto, qui interpreta il linguaggio, quello che noi facciamo quando parliamo, come un processo che si svolge, un rapporto di interpretazione, di ermeneia, di che si svolge fra tre elementi innanzitutto, eh, ciò che sta nella voce, queste voci, le affezioni dell'anima, i concetti, eh, e le cose. È chiaro, come in fondo noi pensiamo, è ancora il nostro modo di pensare il linguaggio, il linguaggio è qualcosa che sta nella voce, qualcosa che sta dentro di noi, nella mente, è qualcosa che sono gli oggetti. Eh, però, introduce perché introduce un quarto elemento, i grammata, le lettere, ciò che è scritto? È eh, curioso, cioè, si, sembrerebbe che la spiegazione è sufficiente, la, il linguaggio è un rapporto tra la, la voce, le, i concetti e le cose. Però invece viene introdotto un quarto elemento, i grammata. E, e come i commentatori medievali avevano intuito, se si concepisce appunto il linguaggio come questo processo fra questi tre elementi che abbiamo visto, che si interpretano a vicenda, eh, ciò che è la voce è segno di ciò che è l'anima, l'anima è segno di ciò che è nelle cose, quindi queste cose si interpretano a vicenda, però appunto alla fine è necessario un quarto interprete che interpreti anche le voci, ciò che è nella voce. E questo che interpreta ciò che è nella voce, Aristotele lo chiama le lettere, i grammata. Un'altra domanda importante che già i commentatori antichi si fanno, e perché Aristotele appunto scrive non le voci fonai ma ta ente fonè, ciò che è nella voce. Ecco, questo è appunto un punto molto importante su cui adesso cerchiamo di riflettere, no? Non le voci ma ciò che è nella voce. E ciò che è nella voce, abbiamo appunto visto, è questo quarto interprete, il gramma, eh? la lettera. E perché però sta nella voce? Potrebbe essere un segno esterno alla voce, invece Aristotele dice che sta nella voce. E infatti poi la, tutta la riflessione eh, aristotelica sul linguaggio si fonda proprio su questo punto, cioè il fatto che la lettera non è semplicemente un segno di ciò che è nella voce, ma è appunto qualcosa che sta nella voce è un elemento stoicheion, uno dei termini per dire lettera in greco no? è un elemento della voce e così appunto leggiamo per esempio nella poetica, Aristotele scrive la lettera è un, una voce indefinibile indivisibile quindi è un elemento indivisibile della voce, una struttura, la struttura di vo è un atomo di voce è una voce indivisibile e non una voce qualsiasi, ma ciò attraverso cui una voce diventa intellegibile. Quindi la, la lettera è qualcosa che sta nella voce e la rende intellegibile. Con un vocabolo che avrà una fortuna enorme, che noi ancora usiamo, come sempre noi usiamo tutte le parole importanti senza assolutamente capire che cosa significano. Aristotele chiama questa iscrizione delle lettere nella voce, la, la definisce articolazione, diartrosis E da, noi, da allora noi ripetiamo che la, il linguaggio umano è una voce articolata. Come se questo significasse... che, che significa che il linguaggio umano è una voce articolata? Eh? Articolazione eh, significa questa iscrizione di questo quarto interprete, il gamma, nella voce. La voce è articolata perché in realtà contiene al suo interno questo elemento che la rende intellegibile, che è una specie di, voce, di atomo di voce, diciamo, la struttura elementare della voce. E per questo, appunto, poi da sempre i grammatici antichi, come sempre partendo da Aristotele, definiranno il linguaggio come fonè enartros, voce articolata, e distingueranno quindi la fonè enartros, la voce articolata degli uomini che contiene le lettere, dalla voce non articolata o confusa che è quella degli animali, il nitrito dei cavalli, l'abbaiare dei cani, eccetera, eccetera. No? Ecco, sono voci, sono, gli antichi sanno benissimo che sono voci come le nostre, però sono voci non articolate, che non contengono questo elemento che le rende intellegibili. Tra l'altro questo è anche un po' il momento di fare una piccola digressione per misurare l'inadeguatezza della critica alla metafisica che Derrida svolge nella grammatologia. Se avete letto questo libro sapete appunto che l'idea di Derrida è appunto che la, la filosofia occidentale si fonda su un primato della voce, no? mette la voce in posizione primordiale e intende la scrittura come un elemento secondario e tutto come sapete il pensiero di Derrida rovescia. Questa, questa gerarchia, non vi è all'inizio una voce, non, non esiste una voce come presenza pura eccetera, esiste appunto una écriture, esiste una un, un, un grammata e, e, e con questo lui pensava di aver appunto mh, trovato proprio l'elemento critico della metafisica. La metafisica si fonda su un primato della voce: questo primato della voce è, è falso, eccetera, eccetera. Ecco appunto, questa è una cosa totalmente inadeguata: nel senso che, se quello che vi ho detto, del, che è scritto nel Perimeneus di Aristotele, è vero che, ed è così, la metafisica aristotelica si fonda già su un primato del gramma. Il gramma è l'elemento iscritto ciò che è nella voce e che la rende intellegibile, quindi non c'è nessun primato di una voce non grammatizzata, non c'è nessun primato nella filosofia occidentale no? la metafisica coincide fin dall'inizio con questo primato, questa posizione primordiale dei grammata nella voce, questa iscrizione dei grammata nella voce quindi la metafisica è già sempre una grammatologia e quindi l'idea che la grammatologia costituisca una critica del punto fondamentale della metafisica è inesatta ecco, riflettiamo ancora un po' su questo fatto della scrittura eh, della, di questo primato del gramma nella nostra cultura l'ultimo corso di benvenista al Collège de France eh, era dedicato proprio a una riflessione sulla scrittura. E, e qui Benveniste critica l'idea scontata che la lingua sarebbe qualcosa di indipendente dalla scrittura, che è qualcosa che poi interviene a un certo punto, è semplicemente un segno della parola, un segno della e invece rovescia questa idea e dice che soltanto attraverso la scrittura qualcosa come una lingua, come un sistema di segni ha potuto costituirsi la relazione tra grafia e fonia scrive Benveniste non è quella di un segno a un significato ma è qualcosa che implica una, una trasformazione, una sostituzione che sposta da un, un sistema di segni, sposa tutta diciamo, la concezione del linguaggio da un sistema di, di sensi a un altro sistema di sensi cioè dalla voce all'orecchio cioè che si passa quindi dall'orecchio allo sguardo cioè quindi il linguaggio attraverso la scrittura viene spostato dal sistema voce-orecchio a quella bocca-occhio No, C'è una trasformazione proprio del sistema eh, di, di, di senso, cioè la lingua viene spostata da un, un sistema sensoriale a un altro. Quindi non è semplicemente una scrittura, un assegno di, del discorso, no? è spostare la nostra esperienza del linguaggio da un piano sensoriale, voce-orecchio, a quella mano-occhio. Scusate, non bocca-occhio, mano-occhio. No? Voce-orecchio, mano-occhio. E attraverso questo spostamento... La, la nostra concezione del linguaggio ca cambia completamente perché per la prima volta dislocando, dislocando il linguaggio dall'orecchio all'occhio noi possiamo per così dire leggere la voce, vedere la voce, noi la vediamo, vediamo ta en e li leggiamo, sapete che legge ne significa in origine raccogliere, no? noi possiamo raccogliere questi elementi nella voce, grazie a questo spostamento. Quindi Benvenista ragione, dice appunto, questo atto è un momento fondativo nella storia dell'Occidente, perché ha fondato nel, nell'Occidente la possibilità di vedere la lingua, ciò che fanno e parlano, come qualcosa, un oggetto che può essere visto da fuori, letto, e quindi si trasforma ovviamente in un enorme strumento di potenza, proprio perché così è stato separato, spostandolo dalla voce all'orecchio che non possiamo maneggiare, dominare, spostandolo da un sistema sensoriale in cui invece noi possiamo poi oggettivare guardare, eh, in, e guardare l'Egain, il linguaggio diventa da qualcosa che non possiamo afferrare uno strumento potentissimo di conoscenza, né? Ecco, quindi vedete appunto allora l'importanza di questo elemento grammaticale, di questi grammata. Eh? Ecco però, allora, se cerchiamo però di a questo punto, il problema sarebbe, le cose stanno così, cerchiamo allora di capire dove sono i grammata, dove cerchiamo di capire, che, di afferrare questo elemento, visto che ha un ruolo così fondamentale. E visto che è come dire l'operatore dell'articolazione della lingua è anche l'operatore che trasforma la lingua in qualcosa che possiamo afferrare, dominare ecco però se possiamo cercare poi di afferrare dove sono questi quanta di significazione questi grammata, queste voci indivisibili che rendono significante la voce e, e scrivibile la voce significante e scrivibile e vediamo che appunto è afferrarli è estremamente difficile. Molto rapidamente vi riassumo un po' eh, quello che sono stati i tentativi della scienza del linguaggio di afferrare i grammata. All'inizio questo ha dato vita a una scienza, a una disciplina che si chiama la fonetica, che si sviluppa appunto nel XIX secolo, raggiunge il suo massimo sviluppo. Già gli antichi facevano delle classificazioni dei suoni della lingua, del discorso, però invece nella fonetica nel XIX secolo raggiunge uno statuto linguistico. La, come si definiscono, in che modo la, la fonetica cerca di afferrare questi elementi della lingua? Cerca di afferrarli attraverso, studiando il loro punto di articolazione. E quindi... Eh, gli elementi della lingua vengono distinti, come forse sapete, in labiali, dentali, nasali, palatali, labiovelari, laringali. Una, questa classificazione degli, degli elementi della lingua secondo il loro punto di articolazione diventa così precisa, così implacabile, che una volta un fonetista che era anche un medico ha detto ma se uno veramente pronunciasse quel tal, quel tal, quella tale labiale come c'è scritto nei, lingui, nei manuali di fonetica, morirebbe soffocato. Ecco tutto questo edificio mirabile che aveva raggiunto proprio una, una minuzia, una, una struttura, una capacità di analisi mostruosa, crollò di colpo quando gli studi neuro, di neurolinguistica e di psichiatria mostrarono che un parlante che per esempio aveva ricevuto una lesione per cui non poteva articolare per esempio la lettera P nel modo descritto, riusciva a articolare la lettera P in un altro modo. Quindi tutto quell'edificio crollò perché non, si dimostrò che i suoni della lingua non devono essere necessariamente articolati in quel modo, ma l'uomo ha la capacità di articolarli e renderli gli agenti li capisce, renderli comprensibili anche in altro modo, quindi questo edificio crollò, non esiste più, la fonetica non esiste più e eh, che cosa la fonetica scusate articolatoria allora appunto la fonetica a questo punto si trasforma invece e diventa un'analisi acustica da, da, si sposta dal, dai luoghi dell'articolazione labiali, palatali, velari eccetera a un'analisi acustica Acustica, no? Si sviluppa nel, nel XIX secolo, l'acustica raggiunge un grande sviluppo e quindi i fonetisti sono in grado di analizzare la struttura sonora, di, di cercare di, di fissare e di analizzare la struttura sonora di questi elementi in grammata. Però qui è successo anche qui un problema, eh, già Sossir aveva detto, aveva osservato che se uno veramente cercasse di afferrare con attenzione mentre uno sta pronunciando la sequenza F -A -L, fal, fal, FAL, se uno guarda bene non riesce assolutamente a capire dove la F cessa e si passa alla a, e dove la A cessa e si passa alla L, in realtà questo flusso è inanalizzabile. E questa fu un po' una cosa profetica perché appunto poi nel 1933 un grande fonetista che si chiamava Paul Menzerat riuscì a fare un film che insieme visivo e delle onde sonore e dimostrò che sul piano acustico non si può assolutamente distinguere quando comincia la F e finisce la, quando finisce la F, E comincia la cioè, cioè che quando noi parliamo questa, noi non siamo in grado acusticamente di distinguere i singoli suoni. Abbiamo un flusso continuo e, e, e non possiamo iscrivere una cesura in questo flusso. Allora, ulteriore trasformazione, e allora la, anche la fonologia acustica entrò in crisi e fu, appare con Trubescoi quella scienza che si chiama la fonologia, che ha cambiato completamente i fatti, la, la, con Trubescoi, con la fenologia la, la, gli studiosi cessano i linguisti cessano di cercare di cogliere i suoni della parola questi suoni, no? sia nel loro modo di articolazione sia nella struttura acustica e invece si spostano dai suoni della parola ai suoni della lingua il che se ci pensate è un paradosso perché la lingua per definizione non ha suoni No? è nella parola che ci sono dei suoni la lang, cioè il semiotico non ha suoni e, e però appunto la, la grande novità di questa, di questa scienza è allora noi rinunciamo a analizzare acusticamente o articolariamente i suoni della parola e cerchiamo di capire che cosa c'è nella lang per cui noi capiamo e questo elemento ancora una volta atomico, inafferrabile, che ci rende intelligibile la lingua, viene chiamato fonema da allora. E però appunto è, è, per Trubescoi è, per, è chiaro che questo fonema noi non lo possiamo localizzare in un punto. C'è perché noi lo, in realtà... Intendiamo e, e l'analisi dei fonemi è molto sottile e mostra che è un sistema di differenze puro cioè noi ascoltando una parola percepiamo una serie di differenze atomiche minuscole che ci permettono di identificare dei fonemi che però non possiamo mai situare in un certo posto per questo un, un grande linguista che era Breal disse fece un gioco di parole disse la fonologia è l'assassinio della voce perché appunto la voce scompare fonos eh, in greco significa sia suono che omicidio, assassinio. e quindi lui fece questo gioco la fonologia è l'assassinio della voce è chiaro questo punto appunto se noi cerchiamo di afferrare questo, abbiamo fatto una breve storia dei Gramma, da Aristotele a Trubescoi. Ecco, se cerchiamo di afferrare dov'è questo elemento che, rende, che articolando la voce la rende intellegibile, è impossibile situarlo. Scherzando Jacobson dice che è un elemento metafisico, lo lasciamo ai filosofi. Purtroppo invece i filosofi non se ne sono occupati. E però allora capiamo, anche adesso possiamo finalmente capire la, il senso profondo di questa frase di Aristotele, di, questa, di questo sintagma di Aristotele, ta entefone, ciò che è nella voce. Lì proprio in questa definendo in questo modo, come dire, la struttura che rende il linguaggio intelligibile come qualcosa che è nella voce e che chiama grammata, ma che abbiamo visto è qualcosa di impossibile da identificare, da localizzare, e appunto Aristotele ha appunto iscritto nella nostra comprensione del linguaggio questa, a un tempo questa capacità di afferrarlo e questa, nello stesso tempo questa impossibilità di veramente afferrarlo però in questo modo appunto è stato costruito questo concetto di lingua no? quindi questo diciamo è la prima posta in gioco in questa operazione aristotelica però secondo me in questa frase ta oltre a esserci questa situazione del gramma di ciò che rende in intellegibile la, la lingua nella voce Oltre a questo c'è anche un'altra cosa, secondo me, ancora più importante, è che se ci, se ci pensate bene, in questo modo non soltanto scrivendo il gramma nella voce, la voce viene resa significante e quindi costituita come il linguaggio, un logos, che, differi che differisce, che distingue il logos umano dal logos degli animali, ma anche situando il linguaggio in una fonè, Aristotele in fondo non solo articola, il linguaggio, la voce, ma articola il vivente e il parlante, perché se questa cosa si situa però nella fonè, eh? Aristotele in fondo articola no? anche situa insomma, questo elemento nella, nel passaggio tra l'animale e l'umano, no? quindi nel problema della voce non è soltanto in gioco la possibilità di afferrare che cosa articola la voce e la rende significante, ma in gioco anche la possibilità di afferrare la natura umana, cioè il rapporto tra la fonè animale e la voce umana, il logos umano. Come sapete, noi nel corpo di un essere umano da nessuna parte possiamo fissare un passaggio tra tra l'animale e l'umano, tra il semplicemente vivente e l'umano. Da nessuna parte nel nostro corpo noi possiamo situarlo. Nella voce invece questo passaggio è avvenuto. Cioè nel, nella voce è avvenuto qualcosa per cui la fonè confusa degli animali è diventata fonè enartros. Quindi, nella voce quindi è avvenuto questo doppio Evento fondamentale per la cultura occidentale la rendere significante la voce ma anche eh, attuare un'articolazione tra il vivente e il parlante quindi capite bene che nel problema della voce è, eh, è il luogo in cui si pone anche il problema della natura umana ogni indagine sulla natura umana non può prescindere da un'indagine sulla voce, sul passaggio tra foné e Logos. E, di, di recente un gruppo di studiosi dell'MIT ha eh, avanzato l'ipotesi secondo cui il linguaggio umano sarebbe formato dall'unione di due elementi che nel mondo animale sono distinti. Eh, un, un elemento puramente espressivo come il canto degli uccelli per esempio, e un elemento appunto lessicale, come secondo questi studiosi eh, nei, nei, prima, di, nei primati troviamo primi elementi di un elemento diciamo lessicale, della di capacità di eh, collegare un suono con, una, eh, con una, un oggetto del mondo esterno. Ecco, quindi diciamo, il linguaggio umano risulterebbe dall'unione dei due elementi che sono separati nel linguaggio animale, cioè il momento espressivo come il canto degli uccelli e il momento significante che in alcuni primati, secondo loro, è presente. Ecco, appunto, io radicalizzerei ancora questa, questa dualità, e, che in fondo corrisponde a quella di semiotico e semantico in Benvenisse. E appunto ricorderei che se questo è vero, però anche qui tra i due elementi non c'è un passaggio, sono incomunicanti. E quindi diciamo costruendo in questo modo, cercando in questo modo, di articolando la voce in questo modo, eh, definendo se stesso come il vivente che ha il logos, l'uomo a suo tempo si è affidato a qualcosa, ha affidato la sua definizione a qualcosa che però risulta inafferrabile. Cioè, cioè questa articolazione, ancora una volta, in cui è in gioco il divenire umano del, dell'essere dell'uomo, dell questo, questo passaggio, appunto, ancora una volta, è inafferrabile. Questo significa ancora che l'uomo, in certo senso, definendosi in questo modo attraverso il linguaggio così inteso come luogo di questa doppia articolazione eh, l'uomo è il vivente che in un certo senso eh, eh, ha scisso la sua natura in due frammenti insieme strettamente articolati e però eh, irriducibilmente eterogenei. la lingua è da fatta una, una costruzione oggettiva che gli uomini hanno separato fuori di sé e che si trasmettono endos non, non endosomaticamente ma esosomaticamente, culturalmente, e, e, e quindi devono, come dire, la lingua è qualcosa che può essere afferrato soltanto storicamente. D'altra parte questa lingua storica non può essere afferrata se non c'è una voce che gli dia luogo, che la incarni, per così dire. E quindi se la natura umana è così difficile da afferrare, cioè proprio perché essa ha la forma di un'articolazione tra due elementi eterogenei, la cui relazione è altrettanto problematica di quella che abbiamo visto correre tra la fonè e il logos. E appunto, si tratta appunto, il problema è appunto che. Quindi in un certo senso l'uomo è un essere che può accedere alla sua natura solo attraverso un'operazione storica. Se L'uomo si definisce attraverso il linguaggio, quindi l'uomo è un vivente che può accedere alla sua natura solo attraverso un elemento che è una... storico. E qui ancora una volta torniamo al nostro problema dell'antropogenesi, visto che in fondo è proprio l'antropogenesi che è in gioco in questa articolazione. Questo significa appunto ancora una volta che l'antropogenesi, il diventare umano del primate uomo non è un evento che si è compiuto una volta per tutto in un certo momento no? ma è un, è un evento sempre in corso, l'uomo non cessa di diventare umano e non cessa di restare inumano, non animale. No? Eh, quindi eh, quindi l'antropogenesi la, la, non è un evento, è un processo storico sempre in corso, no? per questo noi siamo, noi siamo ancora continuamente animali e, e continuamente in atto di diventare umani e di mancare, eh, questo è evidente, noi non facciamo che mancare il nostro diventare umani. E, e, e tutto questo appunto prende la forma di un processo storico, tuttora in corso, in cui sono coinvolte di volta in volta filosofia, grammatica, logica, eh, psicologia, cibernetica, informatica, perché appunto se il diventare umano degli uomini è ancora in corso, così anche il linguaggio in cui questo evento si compie, questo diventare umano ha luogo, anch'esso è un processo tuttora in corso e che non cessa eh, di, di, di diventare se stesso. Cioè, anche il linguaggio umano non è mai veramente linguaggio. Resta sempre ancora voce e tuttavia non cessa di diventare linguaggio. E questo significa anche che, e questa è la conclusione su cui vorrei fermarvi, è che il problema della voce, se in esso è in questione, come abbiamo visto, una definizione della natura umana, è un problema essenzialmente politico. Perché è politico, perché ne va ogni, ogni, ogni, ogni volta ne va della decisione tra ciò che è umano e ciò che non è umano. Se l'essere umano, è, è, se l'antropogenesi è sempre in corso e l'uomo non cessa di diventare umano, si capisce perché nella politica, nella forma della biopolitica, della modernità, è in questione proprio decidere ciò che è umano e ciò che non è umano, e alcuni uomini non sono umani, e altri sono umani. Come la vita naturale dell'uomo viene ogni volta inclusa nella politica, attraverso la sua esclusione, no? questa struttura che ho cercato di mettere in luce in Homo sacer, no? la vita naturale dell'uomo è inclusa attraverso la sua esclusione nella forma della nuda vita, è inclusa nella politica attraverso la sua esclusione nella forma della nuda vita. Allo stesso modo, in qualche modo, il linguaggio umano si fonda attraverso una, un processo di inclusione-esclusione della voce nel Logos. E è questo, ed è per questo che la natura umana a cui noi abbiamo accesso solo attraverso questa complessa operazione storica resta inafferrabile così come le lingue necessariamente restano un elemento come è continuamente in atto di nascere, trasformarsi e morire ed è appunto per questo che la lingua non potrà mai assumere la forma fissa e a storica di una grammatica, mi fermo qui.